Salve cari, amiche, cari amici, sono in live. Molti di voi mi hanno chiesto: Ma perché non sei venuto? Team, ciao, Bled Trinity. Sono contento che tu prima partecipare Ma qu quante persone Buonasera Salvatore Sposato. Vorrei sapere se si ascolta la mia voce. Dopo domani, venerdì, come stai? Messo il like. Pensate, due settimane sette fa ho fatto questo uh, un live con lo stesso titolo. Per quello ho deciso non cambiare titolo. Ma non so se si sente vediamo un po' perché non ho non ho il ritorno ah sì bene da, da una piattaforma mi riesco ad ascoltare Vediamo un po. Ah, sì, bene, da una piattaforma mi riesco ad ascoltare. Quindi sì, evidentemente c'è c'è l'audio. Ho caricato, ho fatto delle cose creative in queste due settimane come stai salvatore sposato sto bene grazie al cielo e tu come stai grazie mille salvatore sposato dopo domani e venerdì caro paul codio io parafrasavo l'altra volta due settimane fa che il tempo ti sfugge e si vede perché sono stato dietro la piattaforma cinese non ho avuto tempo di, di fare perché io ogni settimana faccio un video una live qua su, su quest'altra piattaforma in realtà adesso le sto facendo a reti congiunte quindi mi vedrete un po ovunque però è per rendere l'idea della monotonia di tutti i giorni nella quale viviamo tutti i giorni sono uguali e che tutti i giorni ci danno uguale e da che distinguiamo che oggi è mercoledì e dopo domani sarà venerdì non lo so bene vi salutate tra di voi mi fa molto piacere chi mi ha messo mod e sarò stato io è logico adesso invece non posso grazie si sente si sente molto bene benissimo ti sentiamo bene chi mette dislike ha avuto da eh, di sicuro di sicuro una pessima infanzia poverino adesso io sto su restream restream che così trasmetto a reti unificate poi cercate, eh, googleate eh, Santen Chan e vedrete che, che io sto in molti social. Buonasera, benissimo. Allora, visto che siete in tanti a seguirmi, io sto su uno, tre, tre quattro, cinque, 6 sette social adesso, capito? Su, su sette social siccome mi hanno detto che eh, non era il caso di nominarli io non li nomino perché sono sono concorrenza l'uno tra l'altro si fanno concorrenza all l'uno all'altro vorrei però farvi vedere ecco qua eh, Qua vediamo un po'. Come potete vedere, qua c'è. Eh, ci sono i miei post. Che ho fatto ultimamente nella piattaforma cinese e poi ho condiviso in quest'altra piattaforma per esempio qua c'è un video no che è partito però non si vede bene Vediamo così se lo ampliamo. Ecco qua il grande San. Dan. Voi come potete vedere potete cercare il video, comunque basta cercare nei social e mi trovate qua per esempio vediamo un po sono presente anche qua sono presente Come potete vedere, sto dal vivo nella F azzurra. Qua c'è stata una falsa partenza all'inizio perché la piattaforma rossa non era attivata. E poi ecco, la, mia, la mia ultima frescaccia, freddu, freddura. San Francesco parlava agli uccelli, anche Moana Pozzi parlava agli uccelli non so se si riesce a vedere no e poi vabbè eh, se ubriaco si spera un altro nei social andate a cercarla se vi interessa Vediamo, questo sono io e poi vediamo. Vabbè, mettiamo un like qua perché è stata un abbraccio. Eh, un momento imbarazzante quando il leader di una organizzazione multimilionaria ti dice che è un peccato accumulare ricchezze. Infatti, lo IOR, la Banca del Vaticano, istituto opere religiose e il principale azionista immobiliare di Wall Street e poi, ma non, non mi fa altro che mandare messaggi. Vediamo un po' se c'è qualche battuta che può interessare. se non ritorniamo a e rocchi prendeva cazzo. anche moana prendeva cazzo non so se apprezzate la raffinata ironia dunque mi vogliono presentare delle persone per l'ironia che faccio ecco qua eh. interrompi condivisione ecco eh, che mi sono perso nella chat ragazzo forza dai è tutta grazie mettete like grazie salvatore sposato adesso non ho occasione di fare nessuno di voi moderatore del chat perché non mi trovo nella piattaforma rossa e ciò cinque persone che mi seguono uno, un mio amico che non è mi sembra intervenuto dalla piattaforma viola e non lo trovo, non ha chattato. C'è sempre qualcuno che mi guarda da quella piattaforma, che mi guarda, mi guarda, ma, ma non commenta. Oggi nella piattaforma viola, che voi tutti sapete qual è, potete cercarmi e ho caricato. Il video della mia cagna che mangia, dura, poi la peculiarità di quella piattaforma di quella rete sociale è che bisogna fare lo stream con una applicazione. Io uso Stream Lab perché altrimenti stream e Stream Yard funzionano attraverso la pagina web però eh, se usi l'applicazione della piattaforma viola anche se è di amazon che hanno miliardi di dollari molte volte non ti salva la live o ne registra molto meno e poi non si può cambiare di, di camera se invece eh, registri con stre, eh, stream lab io utilizzo stream lab per il cellulare va a scatti cioè su mezz'ora ne salva 15 ne salva 10 ne salva 20 no, non sai mai tu stai tutto il tempo parlando e anche se rovina il, eh, il dialogo sul cellulare la piattaforma viola rende meglio eh, su, sul cellulare sul computer volevo dire sul computer la piattaforma viola rende meglio la, ma sul cellulare no va a scatti va Ragazzo, forza, coi like, dategli tutta. Simone di Salvatore, ciao, piacere Simone. Ciao, piacere Sant'Enchan. Sei un grande chan grazie, grazie a voi. Purtroppo è una è un paio di settimane che manco. Sono stato nella piattaforma cinese, in quella viola. Il tempo passa poi ho passato il mio tempo vi voglio consigliare un metodo veramente gratuito per aumentare le visualizzazioni che consiste nel sottotitolare quanti più video possibile io ne ho 1200 di video e per non rovinare il promedio cerco di sottotitolare i video che durano di più soprattutto le live e, ed è facile sottotitolare video tu innanzitutto vai sotto sottotitoli. Io copio il titolo in italiano, lo metto nel traduttore di Google. Poi faccio la trascrizione automatica del mio dialogo. Molte volte neanche la correggo se il video dura un'ora e mezza, correggo solo l'essenziale. E poi una volta che mi fa la trascrizione modificata, non cancellate mai la trascrizione automatica, altrimenti poi... Si perde tutto. Se volete, correggete attraverso la trascrizione automatica la trascrizione che avete generato voi. Aggiungete nuovi idiomi. Allora, in descrizione mettete titolo e descrizione traducendo con Google translator il titolo originale in italiano. E poi mettete eh, tradurre, non so che cosa pare di lato e scegliete l'opzione traduzione automatica. Tanto, voglio dire, chi è che sa 130 idiomi? E a me mi prende da un'ora a due ore fare tutta questa operazione, dipende dal grado di difficoltà di tradurre il titolo, perché a volte in alcuni idiomi è troppo largo, lo devi adattare, lo devi accorciare. Ma io ieri sera fino alle 2, alle 3 del mattino... Tradotto o oh, oh, in 130. Io meglio ho messo sottotitoli un video che mi sembra che era come minimo del 2018 e non si vedeva dal 2018. Ha avuto, nel giro di qualche ora, ben 10 visualizzazioni. Sembra poco e poco, però, se faccio dai due video al giorno, alvi ai quattro video ogni due giorni tre giorni sono sempre 10 visualizzazioni a video e poi magari ogni tanto questi video fanno una visualizzazione al giorno per esempio la prima settimana di marzo aprile 2021 io non me lo sarei mai aspettato ma ho avuto 444 richieste di sottotitoli in inglese generico 33 secondi di promedio di visualizzazione una sola visualizzazione in canada che è un idioma dell'india ma per un promedio di 44 minuti di visualizzazione quindi voglio dire in questo modo salvo le ore di visualizzazione all'anno adesso sto a 4.000 quota 4.700 ore di visualizzazione all'anno non sono rimasto a 4080 hai qualche amministratrice ammiratrice segreta Beh, magari avessi qualche ammiratrice segreta e come li sottotitoli Beh, te l'ho spiegato eh, forse sì perché sono i commenti vecchi comunque ci sono molti video tutorial in youtube ma anche proprio nel canale ufficiale di youtube eh, puoi cercare Esatto, grazie Salvatore Sposato. Ma tu proprio ti chiami Sposato di, di cognome Salvatore? Non voglio fare della facile ironia, anche perché da uno che si chiama Sant'Enchan, però è interessante. Ecco, parlando della piattaforma cinese io sto anche su Like e bash solamente che sono piattaforme che non, non vanno, ma questa va ed è per quello, se la trovo, che, che non la posso nominare. Questa è la mia ultima attività, ho fatto dei video che si sono visti parecchie volte. Molte volte con rispetto al promedio, addirittura me ne hanno fatto togliere uno, me l'hanno sentito. Non era mio, li trovo. E ecco. un po' ecco come potete vedere. Guardate. Il video con quell'uomo pelato lì che sto indicando con il cursore adesso c'è la bellezza di 128 visualizzazioni l'ho ricaricato un'ora siccome questo signore è un politico che ha avuto a che fare in un aereo con dei giovani che lo hanno eh, diciamo trollato allora me l'hanno segnalato per quello che si diceva nel dio io naturalmente l'ho subito cancellato non ho fatto ricorso da, tanto il video non era, era non era materiale mio però aveva raggiunto raggiunto le 50.000 o 100.000 visualizzazioni allora che ho, perché era il dialogo fra il politico pelato e calvo anzi più che pelato e i due giovani il politico li minacciava anche pesantemente filmandoli col cellulare. L'ho ricaricato però muto con un editore del cellulare e gli ho messo come suono una risata. L'ho lasciato della che dura il tempo che deve durare, cioè pochi 17 secondi e prima ne avevo messi due insieme. E ho visto che sta recuperando ogni cinque minuti c'è una visualizzazione non come prima perché già le persone che lo, lo hanno visto mi, mi dicono sì già l'ho visto questo video poi c'ho un bico appunto che tick toc mi ha censurato il... del trollaggio al politico Come potete vedere, che c'è 100.000 visualizzazioni. Eh, seguitemi in YouTube. Sant'Enchan, grazie. E questo video c'è già a 2.028 visualizzazioni. Poi ne ho fatto altri. Io 1270 visualizzazioni 450 18 visualizzazioni di ironia della satira politica 1000 visualizzazioni 203 visualizzazioni 400 azioni 2000 visualizzazioni 3284 visualizzazioni. 90 visualizzazioni. Guardate questo, che bello. Questo è mio nonno. O questo era. Attraverso gli effetti speciali lo si può far cantare. Ecco qua, chissà se ci saranno diritti d'autore su questa cosa in YouTube, ma vabbè, ve la volevo fare sentire. Non ve l'ho voluta fare risparmiare. Se soddisfatti dei politici che si presentano come candidato peccato che in italia non ho proposto la stessa cosa poi come vedete se arriviamo a questo video 5000 visualizzazioni 4.000 4.000 160 E poi vabbè, duecento cinquanta. Nove è il promedio mio solito: centosessanta, e grazie a generano consenso ma anche molta disapprovazione e sono riuscito a avere le visualizzazioni in questa piattaforma cinese bisogna sfruttare bisogna sfruttare un po l'animo l'animo della gente perché cambia un po' questo rosa perché va bene per, per la scritta grande per la scritta piccola vediamo un po mettere così ecco qua vabbè allora dunque l'ultima cosa magari avessi ammiratrici segrete adesso mi state seguendo solo in uno io vorrei parlarvi di tanti argomenti ma in queste due settimane non mi sono preparato purtroppo san ten vado a dormire buonanotte eh sì forse ho iniziato la live troppo tardi buonanotte salvatore sposato mi raccomando se tu puoi condividi questa live con tutte e tutti i tuoi amici fai affluire pubblico eh, ed è per questo che io che io insomma non ho non ho molto pubblico, inizio le, le live così a quest'ora molto tardi. Comunque dovrei... Dovrei diciamo metterla in community. E c'è un computer lento che è di dieci anni. Un computer ultra lento, mamma mia. Grazie mille, Salvatore sposato. Sei troppo gentile, troppo buono. Vediamo un po' se io riesco. Aumentato il mio gameplay che ho fatto. che ho fatto ultimamente. Vediamo un po'. Lo metto direttamente... Sembra che Mauro Corona sia ritornato su carta bianca. Andiamo un po'. in giro, Come community ho messo allora vediamo un po intanto leggo le vostre proposte se ci avete qualcosa sant'en ciao non ho fatto un tempo ma flaco c'era ah, oggi c'era flaco Io non so a che ora io. Io ero qua aspettando la, la, la live di, di Flaco. E, e non l'ho trovato. Allora, vediamo qua, cambiamo il titolo. Non ho trovato, non ho trovato Flaco. Che strano, a me non mi arrivano le notificazioni eppure sono iscritto. Eppure, eppure sono iscritto. Vi potrete domandare che sto facendo, ma ecco, ho messo in in diciamo in, in comunità così chi riceve le notificazioni della mia community. può, ecco qua. Sì, vabbè, pure io. ma io non so perché non, non ci danno le, le le notificazioni insomma allora ti faccio amministratore anche a te se ci riesco eh, moderatore paul codio sei moderatore eh, simone di salvatore ciao piacere simone moderatore messaggio limitato da salvatore sposato how are you rain badge and well hi rain badge e non so perché l'avete eliminato questo Beach, eh... non so salvatore sposato perché hai eliminato i messaggi di era invece e v vediamo un po che strano che strano eh. ci sono dei moderatori che moderano troppo non si sanno moderare nell'essere moderatori io avrei voluto portarvi qua un argomento letterario però però ecco ultimamente non ho letto tanto cioè la notte leggo e a letto quindi ultimamente non ho letto a letto ah, ah, ah. però ecco era da molto tempo che non due settimane che non facevo un video e io quando me ne scordo quando ho delle preoccupazioni devo fare delle analisi del sangue delle urine che poi ho dovuto posticipare per tanti problemi Adesso devo ricominciare con tutta la trafila burocratica nei laboratori, le autorizzazioni in PDF. Queste porcherie qua allora mi scordo le cose. Quindi ho detto: Che fare? Pianificare un video, filmarlo, editarlo oppure stare con tutte e tutti voi che mi volete bene che adesso siete in cinque e che e che mi guardate senza nessun problema da almeno 35 minuti ciao giuseppe polizzi cosa è Santenchan e sono io e sono io e il mio nome è buddista cinese Vediamo se riesco. Se riesco a farvi vedere delle foto qua in live, ma purtroppo ho un computer così lento che probabilmente finisce prima la live. Vediamo un po'. Vediamo. Io io spero che si apra una cartella, forse ci sono troppe cose aperte nel computer, adesso ti, ti faccio vedere, cara amica. Una caro amico perdon eh, che gaf, eh, vediamo un po sì, mi, mi rallenta anche questo computer il cervello a me allora vediamo eh, allora le mie foto eh, ecco qua vediamo un po vediamo se si può condividere innanzitutto finestre ecco qua stiamo nell'istituto samantha badra di roma vediamo Che come si vede, qua che stiamo manifestando allegramente di fronte all'ambasciata cinese per il Tibet libero. Questa che sta qua era una mia vicina di casa, poi non mi risponde. non so che cose ci abbia ecco qua l'altra foto ai ai ai eh, no eh, purtroppo è un computer lento lentino un po è sparito tutto però come ecco qua Niente niente, è incredibile. È pazzesco. Ah, ecco adesso si rivede la foto, ecco, Vediamo. Qua è la conferenza. Sul Tibet, qua sono io. Con il lama, Sonam Chanchub, che poverino, è morto. un po' lento il computer un po' lento un po eh, non vorrei suonare eufemistico eh, ecco qua quando eravamo non dico tutti perché chi ha fatto la foto eh, non c'erano le selfie all'epoca che sto io negli anni 90 nel 94 95 come sono più giovane Lo vedete E qua se scorre la prossima immagine. Se scorre. Ecco qua. Che sto con il maestro, il lama. Lama significa abate in realtà ma vi volevo fare vedere È tutto lento tutto tutto crasha tutto mamma mia che roba tutto lento tutto mamma mia Ecco qua, eh, ecco il tempio buddista cinese, perché lì che ho preso rifugio nel, nel buddismo e il mio nome è Santen. Poi io ci ho aggiunto Chan, perché anche ci avevo aggiunto Ting, ci avevo aggiunto... Ecco qua e vediamo un po'. Mi sembra che... Ecco. Questo è il maestro del tempio buddista cinese. Io sto qua con mia nonna. Sto qua poi in quest'altra foto che si vedrà. con delle amiche che in realtà erano de, delle persone maggiori, diciamo. Ciao The Golden Gigena Astra AMS Assessor ISRM ASMR. Grazie Giorgio Scanu. Purtroppo non vi posso rispondere in tempo perché come potete vedere il mio computer fa le ibizze. e niente manco fossero le malaghe eppure non c'è nulla bloccato allora Giuseppe Polizzi, posso farti una domanda? Ma certo, naturalmente facciamo queste live proprio per parlarci. Io qua mi sembra che devo interrompere il collegamento. Ciao, non il collegamento con perché è difficile fare vedere le foto almeno dal mio computer. Infatti, sogno con comprarmene un altro che venga con una webcamera moderna. insomma allora fai questa domanda giuseppe polizzi tanto interrompiamo il collegamento perché mi sembra che che è lento ok ci sono punti di contatto tra il buddismo e il cristianesimo è probabile nel corso dei secoli ci saranno stati dei contatti ma il buddismo eh si è originato 2500 anni fa e il cristianesimo 2021 più o meno poi tanto la figura di Gesù come di Buddha l'hanno anche messa in dubbio e quindi non so delle cose in comune avranno d'altra parte ogni religione dice le stesse cose Innanzitutto, che c'è un al di là e che poi non si deve uccidere. Bisogna comportarsi bene per riuscire a andare nell'aldilà. Quindi alla fine, alla fine mi sembra che, che siano quelle le cose che hanno in comune, cioè non, non, non hanno cose molto differenti perché perché alla fine la morale è sempre quella di ogni culto religioso cioè c'è una casta sacerdotale campanaro ciao eh, c'è una casta sacerdotale che diciamo eh, poi mi dovete raccontare perché avete anche mi ha salutato in inglese c'è sempre una casta sacerdotale che dice che, per esempio, eh, bisogna fare questo, bisogna fare quell'altro. A me ha sempre chiamato l'attenzione che Dio, se esiste, deve lasciare eh, il suo pensiero scritto in un libro all'umanità che, che solo la casta sacerdotale poteva interpretare in passato perché non è che potevi andare andare in libreria e comprarti la bibbia anzi saresti stato visto come un eretico e un profanatore ti avrebbero messo al rogo invece invece eh, eh, sembrava normale alle persone dell'epoca che se c'è un dio questo si comunichi si comunichi con le persone attraverso un libro. E invece a me non, non sembra molto ragionevole. Diciamo che il buddismo è sempre una religione, ma è una religione nella quale arrivi all'esperienza interiore attraverso la meditazione e più introspettivo però ecco è... è sempre una religione che crede nell'aldilà e che interpreta le cose attraverso un'ottica morale ed etica cioè rifiuta che ci sia un disordine nel mondo tutto eh, si regola e si equilibra attraverso per esempio gli atti giusti, gli atti ingiusti che danno il karma positivo, il karma negativo. Io sono ateo, cioè ho preso rifugio nel buddismo per curiosità, perché come potete vedere ho letto tanto in vita mia e ho letto anche tantissimi libri sul buddismo. E allora eh, ho trovato questo tempio buddista cinese e ho preso rifugio lì. Poi sono andato anche in tempi zen, giapponesi, buddisti tibetani eccetera eh, però anche taoisti però sono ateo non è che sono diventato religioso non ho mai avuto un'educazione religiosa e non mi sono mai considerato religioso in vita mia comunque sto ricevendo tanti commenti eh, nella f blu il social della f per un post che è questo che vediamo un po se si può vedere in forma ampliata e tanti tanti tanti commentari sono contento perché eh, raggiungere raggiungere questo obiettivo di, di avere molti commenti è proprio ecco questo qua sta furoreggiando in in un gruppo come potrete vedere sera ubriaco si spegne il gruppo e questo qua fazio però scrivere la ph e guardate quanti commenti che ha generato una valanga una valanga di commenti Ecco qua, è divertente vedere come uno riesce a fare dei meme che attirano l'azione. Quindi, se volete condividere i miei meme, potete andare, potete andare a cercare nelle mie social, per esempio, eh, quanti commenti ha ricevuto questo. Di, di 30 incredibile credo che sia ecco vediamo qua ecco guardate un po guardate un po quanti commenti che ha ricevuto san francese parlava agli uccelli anche monaposi parlava agli uccelli ecco la, la nota intellettuale eh, sì caro giorgio sono ateo eh, che racconti caro golden jigen è veramente un po di tutto ho iniziato così eh, perché da due settimane che non potevo fare un video allora ho iniziato per stare in compagnia di quanti mi potessero seguire attora e sono tantissimi vedo sette persone sto battendo dei record incredibili eh, ok grazie dice giuseppe secondo te le campane hanno un significato preciso nella chiesa cattolica credo di sì le vibrazioni il suono e soprattutto segnare l'ora perché una volta gli orologi costavano troppo ma sì Sant'Entanto intanto ognuno crede in qualcosa è vero ognuno crede in qualcosa lasciate like grazie Grazie Giorgio scanu per appoggiarmi. E certo Moana, ecco guardate qui quanti anche insulti mi hanno proferito. Credo più in Moana Pozzi che in San Fresco, dice uno. Beh, questa è stata beh, forte. mi metto un abbraccio. Allora, ricevuto tantissimi commentari, anche qualche insulto, ma ci sta. E poi, vediamo un po' qua. beh adesso non riesco a è tutto così lento vediamo un po di interrompere il collegamento con, ecco, con questa pagina vediamo se riesco a provare. Almeno. E voi che mi raccontate di bello? Che cosa vorreste che io parli? Di cosa che? C'è qualcuno che crede più in Moana che non in San Francesco. Mi prendono alla lettera. ecco vediamo qua rocchi prendeva cazzotti anche moana prendeva cazzotti anche questa ironia che qualcuno non tarderebbe a definire becera, eh, è piaciuto un sacco. Voi che ne pensate? Vi fa ridere? Vi fa sorridere? Aspetto vostre risposte, se no non la tolgo. No vabbè, volete vedere a schermo intero, P poi vediamo un po'. Vediamo un po' se cambiando si, si cambia. va mm. ah, vabbè. Ma vediamo un po. Ah sì, sì, collegando una parte. Eh, vediamo ecco il successo rovina io sono morto credo che voi riconosciate facilmente questo personaggio vi faccio vedere le foto che ho i miei meme se volete condividerli eh, stanno sulla piattaforma che voi già avete indovinato qual è. Vediamo quest'altro meme chi è più pericoloso con un'arma giulio andreotti o un dittatore come saddam hussein poi vediamo quest'altro quando mi fanno domande sulla loggia massonica p2 io sono tentato di rispondere al giornalista con la mia P38. Il riferimento è a Mino Pecorelli, che infatti potete vedere nella foto qua in bianco e nero. Ecco, il porno mi ha rovinato. Io ormai non ci capisco più un cazzo. Il protagonista, eh, se non lo riconoscete non importa, è il concetto è quello che vale. Guardate come sta tutto raggrinzito magro. Il successo rovina, dice il signore delle costanti attualizzazioni dello schermo blu. E di windows 11 che sta per uscire io sono un fallito se lo dice lui qua niente un video di un cane, ecco qua: si appare il PC. Ieri, la sede del Partito Comunista Italiano che inauguravano il PC. Oggi, ieri, a un giovane gli parlavi del PC e capiva il Partito Comunista. Oggi gli parli del PC e e ti dice ah sì io me ne devo fare uno e parla del personal computer ormai il pc di ieri non è più il pc di oggi il cellulare ieri era il furgoncino della polizia se ieri ricevi a qualcosa, parlavi qualcuno del cellulare, ieri negli anni 80 e 90, anche negli anni 90 pensate un po', eh, il più delle volte si capiva il cellulare la il furgoncino poliziale. Il cellulare. Oggi, oggi, fra l'altro, si usano più termini stranieri. Già il cellulare non è più sinonimo di furgoncino della polizia. per eh, spostamento dei, dei detenuti oggi si utilizzeranno altri, altri, altri termini invece il cellulare e il telefono portatile quindi ecco il cellulare ieri il cellulare oggi il capotto prima del coronavirus e dopo il coronavirus vabbè questa me la potevo risparmiare ma era per sdrammatizzare 1920 2020 celebriamo i cento anni di epidemie cioè gli ultimi cento anni Cento anni dopo l'influenza spagnola col COVID-19 non è cambiato nulla. COVID-19 2020 punto interrogativo. Quando finirà? Contate qui sotto. Io spero al più presto, ma per come vanno le cose, Green Pass, non Green Pass, eh, terza dose, quarta dose, quinta dose. Come sono cambiati i tempi? anche le mode con questo del coronavirus? Del Covid-19? Mascherina prima del coronavirus e dopo il coronavirus? Prima dicevi mi metto una mascherina e il più delle volte era una di carnevale, carnevale, e adesso invece la mascherina sanitaria che devi mettere d'obbligo e sembra non diverta ne faccia ridere nessuno, anzi provoca allergie. Cambiano i tempi eh, tutto il 2000, il carnevale del 2020? Eh, a indossare la mascherina sanitaria altro che la mascherina di carnevale. Poi, qua, ho fatto un video che io mi faccio la barba. Faccio un video di... dicendo se volete essere sponsorizzati, abbonatevi al mio strica nai nei miei video. Purtroppo ancora nei sponsorisci, se abbonate l'opzione sotto ogni mio video di mettere grazie, almeno mettete grazie. E poi in questa live, perché TIN! che perché non, eh, eh, non eh, usate super chat e stickers e eh? potrete utilizzare super chat e stick come vedete è sia il mio canale c'è un, un bot nella applicazione Vabbè, poi altre foto, insomma, i poli Interrompiamo collega È già un'ora e cinque che stiamo in aria. Un momento che ho delle cose da fare, non vorrei perdere pubblico, ma devo farle queste cose. eccomi mi spiace di avervi fatto aspettare ma sono molto contento perché ho ricevuto una chiamata da bill gates che mi vuole produrre no a parte scherzi grazie giorgio scano per dirmi continua così grazie di tutto il vostro supporto e di aver sopportato che in pratica mi sono assentato per più di 5 o 10 minuti lasciandovi in sospeso fatto molti video e per questo io cerco di eh, rivalorizzarli sottotitolandoli in molti idiomi però mi sembra che ci sia una forma di chiedere la collaborazione anche dal mio pubblico comunque come dire io, io faccio del mio meglio per proporvi quello che, che posso proporvi e poi c'ho quattro persone che mi seguono, eh, una dal canale viola e tre dal canale rosso eh, dal, eh, dal social media russo. Nessuno oggi credo. E quindi ecco ciò: tre persone che mi seguono da, dal canale rosso. Eh, però non parla non chat cioè io qua non vedo niente mi piacerebbe che intervengano ma non, non so non so se se qualcuno di voi a a per caso a per caso censurato qualcuno che mi sta seguendo lo ha messo in in time out non so perché perché succedono queste cose faccio la gente moderatrice e poi qualcuno che mi dice hai in inglese non so quanti di voi sono presenti adesso quindi mi piacerebbe eh, sapere da voi quanti di voi sono presenti eh, per, e allora vediamo un po' mostra l'utente in, in questo canale. Eh, eh, non so perché avete bloccato, chi avrà detto io no. Eh, l'ho sbloccato perché insomma non so che ha detto eh, questa signore che parla in inglese se a qualcuno di voi ha dato fastidio e perché per non, non me l'avete spiegato a me eh, che ha detto ha detto solo hai ciao come stai fine and you nice no l'avete bloccato così perché guardate che dice è incredibile vabbè salvatore sposato psicopatico e eh no eh. E come dire e perché dici così a chi lo dici scusa mm. ah sì eh, vabbè eh, c'è ragione moderatori scemi adesso ti ho moderato io vabbè eh. ti, faccio, ti faccio moderatore ecco c'è una guerra di moderatori nel mio canale moderatori scemi eh, eh sì c'è ragione allora vedi, aveva scritto questo Merda, vabbè, io non, non sapevo a che cosa era riferito moderatori scemi ho fatto tutti i moderatori e ognuno modera con il proprio criterio cioè senza nessun criterio allo stesso modo in cui io ho fatto tutti i moderatori senza nessun criterio e quindi vediamo un po quanto attualmente dovrei avere tre spettatori però dal computer mi dice quattro e poi un'altra volta dovrei dovrei cercare con il cellulare di entrare da un altro account e magari così ci avrei una persona in più vediamo lo faccio perché non mi è venuta subito questa genialata qua il mio vecchio motorola moto X seconda generazione vediamo un po vediamo quanto le... però ce ne possiamo fare vediamo ecco qua in pratica siamo a... già ciò eh, 5 like e due. dislike e tre spettatori il numero dei spettatori che invece qua registro da 64 non è aumentato in nulla anche entrando con il cellulare che c'è un altro account, il numero dei, dei, degli spettatori non è cambiato allora ottimo dice salvatore sposato psicopatico a ah, ti sei aggiunto psicopatico e un altro canale che hai esatto moderatori bravi bravo salvatore sposato psicopatico non so perché c'era un salvatore sposato prima ma non so se se salvatore sposato infatti vedo che ha salutato tutti salvatore sposato invece eh, c'è poi un altro salvatore sposato psicopatico e io non so perché c'era la moda nelle live di giuseppe flacco montefiore e costantino ru di clonarsi gli uni agli altri era questa moda di, di clonarsi gli uni agli altri e io non so non so appunto eh, se sia la stessa persona salvatore sposato psicopatico oppure no eh. vediamo un po purtroppo con questa web camera del 99 si vede molto sfocato Ma ecco, sembra che l'accedere da un cellulare non cambi nulla. Certo, cinque spettatori, sei nel computer, cinque nel cellulare. Non so che dire. so che dire non so che dire non so dire il numero delle visuals lo faccio e non sono mica scemo sei eh... esatto salvatore spostato psicopatico grazie Sempre ragione, sono sposato, a ah cioè. sei lo salve, sposato di prima o sei sposato che se e io sono sant'Enchan, lo scapolo il nobile, e poi devo mettere a posto la mia stanza perché. Dice volume se per me se inizio ho messo a posto la biblioteca, ma lo scrittoio che, che non posso filmare o non fare è uno schifo, è uno schifo. E voi che mi dite di bello? No, perché avrete delle curiosità degli interessi perché mi tocca parlare a me. Mi tocca parlare a me proprio dire cose. Io non di fare un video di 10 o 15 minuti su un tema preciso e poi editarlo e pubblicarlo, eccetera. Oh, visto che ho del tempo morto faccio un video così, che mi capita. Ma L'importante è che si fanno queste live per interagire con le persone. Per esempio, vi siete chiesti perché il titolo è quello che è? Cioè, oggi è mercoledì e domani sarà giovedì. Potrebbe essere oggi è lunedì e ieri era domenica. Per sottolineare la monotonia della vita di tutti i giorni. sottolineare la monotonia della vita di tutti i giorni e niente nient'altro per sottolineare quello la monotonia del vivere quotidiano la monotonia della vita di tutti i giorni e i minuti non sembrano non passare mai e poi quando te ne accorgi è passato un in come succede soprattutto di notte accendo il cellulare o mi metto a leggere un libro e dico no tanto eh, 23:20 e 20 a mezzanotte taglio o oh, guardo l'orologio e sono mezzanotte 20 allora dico vabbè facciamo luna e basta il tempo sembra non scorrere mai mezzanotte 22 mezzanotte 25 poi guardo un video mezzanotte 40 e si stanno già avvicinando, si sta già avvicinando luna quando arriva luna beh vabbè un istante è già 1 e 20 e poi dico vabbè adesso devo chiudere devo ma sto mi sto facendo allora vado avanti così fino alle 3 e adesso che a youtube l'ho nominato grazie e mi sono potuto fare questo nuovo cellulare il motorola moto itz no motor, il motorola moto e 7 i power che, che nomi che gli mettono che ha 5000 mAh di batteria io se accendo il cellulare alle 10 eh, di sera dura che una bellezza fino alle 8 del mattino allora non dormo invece ecco questo qua mi, mi funziona bene mia madre me l'ha comprato a fine del 2015 e del 14 è il motorola moto it seconda generazione e Vediamo un po se si fa l'effetto doppler con questa camera no perché non è molto precisa però sarebbe fare l'effetto doppler cioè se guardate nel cellulare vedete l'effetto doppler si vede nel cellulare ciò che la camera riprende e che si vede vediamo un po tarda un po l'immagine poi perché si, si vede chiaro troppo Vabbè allora ciò tre spettatori. Sembra che non influisce. Guardare col cellulari il numero, no? Lì dice 5, qua dice 3. Salvatore Sposato, psicopata. Ah, ecco, dice. Sono sposato. Io purtroppo, o per fortuna dipende dai punti di vista. Sono single bravissimo, grazie. E, e forse prima o poi dovrò tagliare. Comunque, ecco, questa qua doveva essere una live estemporanea, poi è venuta una live di quasi un'ora e mezza e voi mi dovete dire che cosa vi piacerebbe. E ascoltare nei prossimi video uh, e soprattutto se potete abbonatevi in questo modo mi appoggerete molto a avere del nuovo materiale abbonatevi e poi sotto il video troverete il bottone vediamo un po' di farvelo Vedere sotto il sotto i video, Tone che dice grazie se voi lo schiacciate potete Invece di abbonarvi è più comodo... Ecco qua, adesso vi faccio... Invece di abbonarvi, cari, è impegnativo, potete benissimo darmi un grazie. E un grazie può costare come un abbonamento anche massimo potete dare tanti soldi però non vedete adesso vediamo un po vedete qua vicino condivide un cuoricino con il dollaro dentro, dentro e dice grazie non so se se voi in quel cuoricino vi faccio vedere che cosa succede. tanto non pago io non mi pago da solo ho fatto clic Grazie. e a parte ringrazia sant'enchan accanto a condizione nel 4 con 5 e soltanto un premio un ringraziamento per un video bello è un po come pagare in internet che il film a pagamento oppure andare al c io non ho voluto mettere dei rossi. i prezzi corrispondono anche agli enti quindi eh, chi minimo grazie cioè un super grazie può essere di, di non so se 100 200 euro eh, eccetera però capito se volete se volete eh, ringraziarmi e stimolarmi a produrre di più in modo... buonanotte buonanotte caro amico